Questo è il momento della preparazione. Sto preparando i capelli per l'applicazione della tinta. Allora, la mia cavia è pronta. Centro. Ti vedi pure non è giusto. Ho messo la camera io... No. Ecco, un consiglio. Non permettiamo mai di guardarsi allo specchio. Sennò cominciano a dire... Ah, lì non hai fatto! Lì non l'hai messo! Sono passati 3 minuti, devi fare un quarto d'ora, lo sai? Un quarto d'ora? Sì! Va bene! Pronti? Tu no, devi farla bene! Dai, massimo 20 minuti! Nuovo tempo massimo, 20 minuti! Che faccia che c'ha c'hai! Sì, sì. Oh. aspetta no, no che cosa devo aspetta. fare? Spero pieno le orecchie ogni tanto litigo con i capelli dai che già no Sono l'uomo di casa Oggi faremo la tinta alla moglie Ecco, uomo di casa Ti sfido a fare la tinta a tua moglie Lascio il mio link, il suo link in descrizione così Vedono tutti la sfida che ho portato anzi propongo un'altra sfida sfido sfido l'uomo di cioccolato No sfido L'uomo di cioccolato Aspetta che faccio sta parte e poi te ve lo dico sfido Cuore di cioccolato a fare la tinta a suo amore. Non lo farà mai? <ride> <ride> Vediamo cosa si inventa. Lascio sempre il link in descrizione. Deve fare la tinta con i coloranti naturali, alimentari. Mm. Oh mi sto stancando, mi so, il tuo da sopra, non lo so. Non so testa così bassa che... No, amici, tu devo stare così? Sì. Fai, ah, no? Oh, là. Sono arrivato alla fine. Così, come un Mi trovo questi capelli straffati, per non straffati 50 mila. Adesso? Oh, amici. Massaggio, massaggio. Tieni sì, indietro. Oh e cominciamo a tirare ho sporcato adesso l'orecchio per farmi cominciamo a tirare con le dita un bel massaggino. il movimento è come cercare qualcosa un cane che cerca qualche cosa i pidocchi i pidocchi prendiamo tutti i capelli così ah, vediamo i danni che ti ho fatto altro che danno hai fatto benissimo più o meno <ride> vabbè vediamo com'è venuto alla fine di questo video Eh si, sì, sembra la bella la bella addormentata nel bosco Un po' struccata, oh no. brutta I capelli no, I capelli sono venuti bene I capelli sono venuti bene Vediamo che non si vede Si? vede sì? vicino vedere Vieni. Si vedono anche i brufoli <ride> si sì, si vede chiudiamo con questo bello specchio grazie mammina vedete così ciao ciao